Ciao a tutti ragazzi, sono S2004, oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla e in questo video proveremo a sconfiggere il Wither. e non so come andrà allora, lo solo dire una cosa, adesso ho aggiunto qui una scatola shulker con tutti i minerali che avanzano perché ad esempio qua come vedete sono quasi pieni di tutti i minerali di fare blocchi e blocchi e poi magari non ci stanno neanche più, li metto qua dentro questa shulker e poi ho fatto questa nuova scatola shulker e dentro tengo tutto quello che mi serve, che mi potrebbe servire, ad esempio qua oggi se andiamo a uccidere e se l'Ender Dragon Wither ci servirà questo e in questo periodo qui che arrivo anche un secchio d'acqua che voi non c'eravate, ho, ho sconfitto, ci ho ucciso molti mh, scheletri wither e ho fatto le altre due teste che mancavano, ho fatto un sacco di verghe e anche un po' di esperienza e in questo video sono anche da solo e non ci posso fare niente, vi direi prendiamoci anche questo perché... Ovviamente non possiamo stare senza questo. Ah, quindi andiamo in un posto abbastanza lontano. Ah, vorrei farlo da un'altra parte, però è meglio se lo faccio qua. Però adesso che ci penso? Magari prendiamoci anche una pozione di forza e di rigenerazione. Magari rigenerazione non abbiamo bisogno, ma forza sì. Quindi, non so quanto siccome adesso sono tutto maxato quanto, quanto ci potrei mettere ad ammazzarlo però potrei metterci anche abbastanza poco quindi prendiamo una pozione di forza qui acqua ah, lancio prendiamoci due pozioni di, di forza la lancio che se io la lancio sul witherly do anche weakness quindi è perfetto ora quindi dovrei provare a fargli uccidere anche un po' di animali che così ho le Wither Rose però non so si vedrà allora adesso andiamo in una zona che è potenzialmente griffabile magari se c'è un pillager ci sono dei pillager è anche meglio perché così se li fa fuori ecco tipo qua ci mettiamo qui inizia a far fuori i pillager e ci facciamo un po' di Wither Rose. Quindi allora stanno facendo... No, mi hanno fatto mettere male. Ciao. Ecco, buonanotte. Ora, iniziamo a frecciarlo, che ci sta togliendo un sacco di vita. Tra l'altro qua c'è un villaggio tutto griffato. mi sta dando wither. Strano. Ah, tra l'altro ho detto pozioni di forza. Vabbè, non riuscirò a colpirlo però. Perché non li sta attaccando? Ah cavolo me ne devo andare, sai? L'ho ucciso, oggi ci.. te muori. Pensavo di essere così veloce, ho, ho registrato 4 minuti. Perfetto, e... vediamo quante Wither Rose abbiamo ottenuto. E niente, ci siamo portati a casa solo due Wither Rose. E la Nether Star a questo punto, che comunque è utile. Ci terremo le Wither Rose in casa e, e me ne potrò vantare di avercele. Ok detto questo, qua ci sono altri buchi, magari ci sono altri Wither Rose. Non sono altri buchi, ok. E niente, dovremo tornarci a casa. Io ho perso la via di casa, quindi prendiamoci il coso. E ci rivediamo quando ritorno a casa ragazzi adesso detto questo questi giorni stiamo incantando un sacco e ne vorrei approfittare per andare proprio ad incantare oggi la zappa e la canna da pesca ho cioè già degli incantamenti da parte quindi mi va abbastanza bene e quindi ci vediamo poi tra un attimo in cui io sono alla farm e incanto e mi sono incastrato perfetto e incanto le cose ragazzi sono tornato arrivato quindi facendo molto attenzione a non perdere la shulker in cui la vita dentro prendiamo tutti questi libri qui, questa canna da pesca e con questo dovrei aver preso tutto rompo la shulker box e inizio a incantare intanto. Io prima magari inizio a mettere le cose quindi. Conda da pesca, proviamo subito a incantarla. Ci servono però i cosi, perfetto. I lapis ah, quindi la zappa si può incantare anche qui. Ne abbiamo indistruttibilità 3, vabbè, non ce l'avevo quindi. Qua anche indistruttibilità, 3 efficienza 4, fortuna, non so cosa possa servire sulla zappa, ma tanto avevo qui un'altra efficienza 4 che io unisco, è stata abbastanza fortunata, quindi ora, fortuna del mare, non mi ricordo fino a che livello arrivi, quindi, te qui, vediamo quale costa di, mi, di meno è uguale. Poi ripristino, vediamo dopo, efficienza ripristino, fortuna del mare 1 e efficienza 4, questo così lo facciamo venire efficienza 5, purtroppo questo libro non serve più, e li mettiamo a ripristino. E questa è la zappa già finita. Poi questo magari lo guardiamo dopo, ci serve esca che io in mente da qualche parte per cui avrò quindi metto un attimo a cercare ci vediamo tra un attimo allora a quanto pare non ho proprio nessun libro e devo quindi fare esperienza ma tanto qua si fa veloce ho già praticamente anche riparato tutta l'armatura quindi a sto punto ci vediamo dopo quando ho finito allora ragazzi sono andato a casa a prendere delle canne da pesca e dei libri e la prima canna che, che metto lì è praticamente perfetta quindi a questo punto mettiamo ripristino e mi sembra che sia perfetta ora perché forno del male arriva a 2 esca arriva a 2 indistruttività 3 ripristino e questa qua ce la teniamo prendiamoci solo questa roba qua questi libri lasciamoli qua e siamo a posto quindi abbiamo anche incantato tutto arrivo solo a 30 che mi dà fastidio per rimanere così allora ragazzi sono tornato a casa ho posato già la roba nelle casse quindi adesso abbiamo la nostra zappa in netherite che potrei provare subito prendendo le parrucche in nether non volevo troppare l'arco quindi piazziamone un po' e come vedete istantanea la rompe quindi che bello, ora abbiamo la nostra zappa in derite, e e utilità è pari a zero poi abbiamo la nostra canna da pesca che forse esca, arriva fino a tre, ma poi adesso non lo so, controllerò qui un'altra volta ora ultima cosa costruiamo quindi il beacon che si fa che non lo costruisco praticamente mai quindi si chiama faro si costruisce col vetro e con la rite con l'ossidiano vetro mi sembra 5 si sì. E così abbiamo il faro. Ora prendiamoci dei blocchi di ferro che ho. Il beacon vorrei farlo. E qui da qualche parte. Quindi direi assolutamente qua, che si vede, sempre se ci sta. Io spero che ci stia. Quindi ora io adesso non mi ricordo quanto deve essere la piattaforma, quindi piazzerò un attimo il faro qui. La piattaforma deve essere 1, 2, 3, 4, 5, quindi proviamo anche se mi sa di no questi sono tre. allora ragazzi ehm, sono andato a prendere degli altri materiali da dal mio amico che lui ha tutto e questi sono esattamente i materiali che mi servono per farlo completo dovete fare una piattaforma 9x9 7x7, 5x5 e 3x3 adesso io non avevo tutti i materiali per farvi vedere quanti ne servivano e quindi ne avevo staccati un attimo comunque servono questi materiali qua in cima si mette il faro e si accende ora li andiamo a posare qua tutta questa roba che non mi serve con un altro pezzo di ferro noi andiamo qui Scegliamo, io voglio solo che mi fa scavare più velocemente, forza, non penso di averne bisogno neanche resistenza, salto neanche, quindi solo è forse quello che mi serve di più. Mi sono amicato mi di mettere che volevo anche rigenerazione, quindi è perfetto. mettere solle cittadini 2 ma mi interessa avere anche rigenerazione almeno in base e quindi ora dovrei essere tipo ultra veloce però potrei anche mettere solo potrei mettere solle cittadini 2 perché di rigenerazione non me ne frega neanche poi abbastanza visto che ora abbiamo mettiamo solle cittadini 2 adesso divento velocissimo questo decitusino tecnicamente dovrei anche essere più veloce con la spada comunque tra l'altro una cosa bellissima magari ve lo faccio vedere qui sono velocissimo a rompere questi blocchi quindi è una cosa perfetta vado a questi li sciolgo quindi ora sono velocissimo potrei anche metterci un vetro sopra magari metto il vetro ciano perché il ciano è il mio colore preferito non so se ve l'ho mai detto comunque mi sembra di averlo già detto di sicuro prendiamo il ciano e un po' di vetro Il vetro colorato si fa così, ma tanto non penso che, dovrei di, che ve lo devo dire. Potrei ricoperlo interamente di vetro ciano, perché secondo me sta bene. Però adesso teniamola così, quindi viene il beacon ciano. Potrei anche fare il beacon che cambia colore di continuo, però non so se farlo. Comunque detto questo il video è finito qua, spero vi sia piaciuto, e nel prossimo video vi dirò anche se esca arriva fino a 3 perché adesso io non lo so, probabilmente vi metterò poi un messaggio nel video per dirvi se esca arriva fino a 3 ma in tal caso, Tanto è costata 8 fare la canna da pesca di nuovo nell'end e trovo Escatola in qualche modo prendo magari un'altra canna da pesca magari qua, oppure qualche canna da pesca con esca, si sì. magari poi le unisco anzi facciamolo subito tanto ho abbastanza esperienza per farlo guardiamo se esca arriva fino a 3 ah già è vero, ho spostato le incudini qua, non mi ricordo se ve l'avevo detto allora mettiamo esca quasi viene esca 2 tra l'altro quanta esperienza abbiamo fatto andare ora vediamo se esca 3 Ora abbiamo fatto pure la canna perfetta perfetta del tutto fortuna del mare sono sicuro che arrivi fino a 2 poi magari mi sbaglio ma sono sicuro che arrivi fino a 2 Proviamo la canna da pesca, che abbiamo provato la zappa ma la canna da pesca no. Magari non qui perché deve... Mi sembra che dobbiamo andare nell'acqua aperta, nella, nella 116, qualcosa del genere, perché le farme di pesca non funzionano più. Quindi proviamo a pescare qualcosa. Pescato salmone crudo. Io vi giuro, ho già pescato, non so perché mi ha dato di nuovo l'achievement. Comunque, detto questo, per davvero il video è finito qui. Spero vi sia piaciuto e ciao.